Real Madrid, Danice Ballos nasconde problemi. Asensio pronto al rinnovo. L'uomo più invocato di questo inizio di stagione del Real Madrid ha risposto alla grande. Danice Ballos, ventenne ex Betis Siviglia, acquistato in estate dalla Casa Blanca dopo un europeo under 21 giocato da protagonista, nominato miglior calciatore del torneo, ha esordito ieri in Liga sesta giornata, dal primo minuto con la camiseta merengue, sul campo del fanale di coda alla VES, nuova squadra del tecnico italiano Gianni De Biasi. Ed è stato proprio Ceballos a mettere a segno i due gol che hanno regalato la vittoria a Zinedine Zidane. Prima, in apertura, un destro chirurgico all'angolino, poi, al 43, un tap-in di forza e precisione al termine di un'azione convulsa che aveva visto protagonista un Cristiano Ronaldo ancora a secco, subito dopo il pareggio dei baschi, arrivato grazie a un gran colpo di testa di Manu Garcia. E un real che rialza la testa dopo il K-show contro il Betis al Santiago Bernabeu, ma che continua a non convincere per gioco e condizione dei singoli interpreti. La manovra è estremamente lenta. Le distanze tra i reparti troppo lunghe per una squadra che ambisce a vincere altri trofei in questa stagione, mondiale per club, Champions League, Coppa del Re e campionato, e che già martedì dovrà fronteggiare una trasferta difficile nel contesto europeo, sul campo di uno scatenato Borussia Dortmund. Le scelte di ieri di Zidane sono state improntate ancora una volta alla logica del turnover. Lasciato precauzionalmente a riposo Tony Cross, problema a una costola, infortunati Marcello, Theo Hernandez, Jesus Valleggio, Karim Benzema e Matteo Kovacic, con Luca Modric e Gareth Bale a rifiatare in panchina, il tecnico francese ha impostato nuovamente un 4-1-4-1. Con Sergio Ramos e Rafael Varane centrali difensivi, ruolo in cui cè mancanza di alternative, Dani Carvajale e il Jollinaco sugli esterni, Casemiro davanti alla difesa, Lucas Vancez, Dani Ceballos, Isco e Marco Asensio come mezze punte, Cristiano Ronaldo punta centrale. Un mix tra turno vere ed esigenze dettate dagli infortuni, i Carvajal, Sergio Ramos e Isco sono infatti ormai titolari senza possibilità di prendersi una pausa, data l'infermeria piena e una rosa con meno alternative rispetto allo scorso anno. Mentre a Londra ed intorni Alvaro Morata continua a segnare senza sosta, e a Monaco di Baviera James Rodriguez sembra essersi inserito con il piglio giusto, a Zidzow non resta che dar fondo all'intero serbatoio blanco, per non perdere ulteriore contatto da una vetta che dista già a 7 punti. Non c'è però solo il Barcellona ad agitare i sonni del Madrid. Perché anche l'atletico si sta dimostrando la solita e solida corazzata allestita da Simeone. Un Real che fa fronte alle difficoltà casalinghe con le vittorie in serie in trasferta, nonostante un inusuale mal di gol delle sue punte. Cristiano Ronaldo deve ancora scaldare i motori dopo la squalifica successiva al classico di Supercoppa Spagnola. Karim Benzema è ora ai box dopo un avvio horror sotto porta. Gareth Bale è andato a segno solo alla corona e a San Sebastiano. Ecco perché è ora più che mai utile la cooperativa del gol del Real Madrid di questo agosto-settembre, a bersaglio, tra tutte le competizioni, Casemiro, Isco, Cristiano, Asensio, Benzema, Bale, Cross, Lucas Vázquez. Sergio Ramos e Borja Maiora. Una lista a cui si è aggiunto ieri Danice Ballos, che ha confermato le sue qualità tecniche, in attesa di dimostrarsi anche mentalmente pronto per giocare in un ambiente complicato come quello della Casa Blanca. I turni di riposo concessi a Modric e Bale inducono a pensare che a Dortmund Zidane vorrà riproporre il centrocampo dei Gala, nella speranza di recuperare Tony Kroos, mentre in difesa le scelte appaiono obbligate, con Theo Hernandez ai box per la sublussazione della spalla sinistra. Ieri a vittoria si sono visti in campo nella ripresa anche i canterani Marcos Lorente e Boria Maioral. Potrebbe esserci bisogno di loro nel prossimo turno di Liga, in casa contro l'Espanyol, prima della sosta per le Nazionali. Intanto il Real Madrid ha praticamente blindato uno dei suoi gioiellini, il mallorchino Marco Asensio a cui, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano AS, verrà rinnovato il contratto fino al 2023, con una clausola rescissoria dellammontare di 500 milioni di euro, suscettibile di aumento nel corso degli anni. L'ufficialità e la conseguente conferenza stampa del giocatore sono previste per la prossima settimana, con ogni probabilità dopo la trasferta di Dortmund.